In realtà eh, non è così, la, eh, la malattia eh, da Covid-19 non colpisce esclusivamente l'apparato respiratorio. È un'accezione comune perché, appunto, è causa di una polmonite interstiziale, che, appunto, come abbiamo purtroppo visto in questi lunghi mesi, può essere, appunto, causa di morte. Ma in realtà l'infezione provoca eh, dei danni sistemici. In particolare colpisce l'apparato eh, cardiovascolare e abbiamo imparato in questi, in questi periodi che i malati affetti da patologie cardiovascolari, da cardiopatia ischemica, cardiopatia ipertensiva, scompenso di cuore, hanno un rischio di mortalità assolutamente più elevato e possono eh, assolutamente aggravare queste preesistenti condizioni cardiovascolari ma quello che sta emergendo è che anche persone apparentemente sane appunto dal punto di vista cardiovascolare possono andare incontro nel corso dell'infezione a complicanze cardiovascolari quindi non necessariamente un aggravamento delle preesistenti condizioni ma la comparsa di, per esempio, eh, aritmie cardiache, la comparsa di scompenso di cuore, la comparsa di cardiopatia ischemica. Sono stati pubblicati dei report scientifici che sottolineano la comparsa di episodi di infarto del miocardio in pazienti eh, che appunto infetti da virus SARS-CoV-2, quindi eh, la malattia non ha soltanto appunto come target il polmone, sul perché del coinvolgimento cardiovascolare ci sono ovviamente ipotesi di lavoro, eh, una delle quali eh, potrebbe far pensare ad un interessamento appunto eh, del cuore inteso come una miocardite, Questo, la miocardite potrebbe giustificare la comparsa di aritmie, la comparsa di scompenso di cuore. È evidente quindi che un'operazione di prevenzione anche dal punto di vista cardiovascolare è molto importante perché non ammalarsi eh, di infezione eh, di, di SARS-CoV-2 può voler dire molta occasione e salvare la vita di una persona e quindi è importante intanto conoscere se sono presenti delle condizioni cardiovascolari preesistenti, ma allo stesso tempo è importante prevenire la loro eventuale comparsa. Un altro aspetto importante è quello che riguarda l'ipertensione arteriosa, perché anche su questo aspetto è stato pubblicato come soggetto iperteso a un rischio maggiorativo nell'eventualità che dovesse ammalarsi di, eh, di una polmonite da COV eh, di andare incontro a delle complicanze ancora cardiovascolari, ma è emerso anche che nel corso dell'infezione. E virale si può anche realizzare un aggravamento dello stato ipertensivo e questo è un ulteriore motivo per eh, ritenere assolutamente proletaria la vaccinazione purtroppo ci siamo resi conto eh, nel diciamo nel, nella fase post infettiva che i reliquati dell'infezione eh, spesso durano a lungo al di là di una condizione di di astenia prolungata che può durare settimane o addirittura mesi gli esiti più significativi riguardano ovviamente l'apparato eh, respiratorio eh, la polmonite è una polmonite intestiziale e come tutte le polmonite interstiziali può avere come sequela una insufficienza eh, respiratoria legata ad una intestizio l'intestizio è una parte della struttura polmonare che consente al soggetto un'adeguata ventilazione, ossigenazione. Quindi eh, va da sé che nel momento in cui si realizza una alterazione questo interstizio, l'alterazione si chiama in medicina fibrosi, che è un'alterazione, una eh, come possibile trasformazione del setto eh, interalveolare del del polmone in una eh, trasformazione connettivale che quindi ne riduce drammaticamente l'elasticità e quindi gli scampi gassosi, quindi una delle, delle conseguenze drammatiche dell'infezione è rappresentata dall'insufficienza respiratoria. Un'altra importante come accennavamo in precedenza conseguenza, eh, sempre diciamo sistemica, è la conseguenza a livello cardiovascolare. Il paziente in precedenza era eh, un cardiopatico inteso per esempio uno scompensato di cuore può andare incontro ad un ulteriore aggravamento di questa condizione così come eh, nell'eventualità che si dovesse essere realizzata una miocardite oppure una cardiopatia ischemica bene nel, diciamo nella fase post pandemica purtroppo ci sono anche questi aspetti da considerare e quindi il dover eh, far fronte a eh, con una condizione eh, di coinvolgimento dell'apparato cardiovascolare che prima o era ben controllato o addirittura era inesistente. Quindi questa è un'altra ulteriore eh, complicanza dell'infezione virale. Io mi sono limitato a questi due aspetti, respiratorio e, e cardiovascolare, ma purtroppo non sono eh, i soli, perché ci sono anche altre strutture, mi riferisco per esempio anche all'apparato locomotore, inteso come eh, tessuto osseo oppure muscolare, che possono avere dei danni seri dal coinvolgimento appunto del, dell'organismo dall'infezione dall virale. Ma in realtà non è così, certo che l'avere eh, una patologia eh, preesistente non può che aggravare gli effetti dell'infezione virale, però eh, anche per esperienza eh, diciamo, clinica, personale, anche soggetti giovani o direi in età media, persone tra i 40 e i 50 anni, eh, dopo che hanno avuto, intanto possono essere ovviamente soggetti all'infezione, possono essere ovviamente veicolo di infezione, ma allo stesso tempo possono poi avere dall'infezione delle sequele importanti. Questo noi parliamo e abbiamo imparato sempre più a considerare l'immunità di gregge un, un elemento fondamentale per, la, per uscire da questo eh, momento drammatico. L'immunità di gregge vuol dire anche che ci sia una popolazione giovanile o, o di età media eh, che abbia ovviamente una, una protezione contro il virus. Quindi è sbagliato dire che i soggetti giovani non si ammalano da infezione virale, si ammalano, certo. Eh, diciamo la risposta dell'organismo all'infezione eh, virale è eh, più, eh, più completa più rapida e quasi sempre c'è una completa restituzione di integrum, ma quasi sempre perché se dovesse realizzarsi nell'ambito appunto di una polmonite intestiziale per esempio una complicanza cardiaca uguale una miocardite la miocardite eh, non sempre eh, è priva poi di reliquati perché possono appunto anche in questo caso eh, seguire delle alterazioni dal punto di vista, per esempio, tachiaritmico. Una delle conseguenze della miocardite è per esempio la comparsa di aritmie. Spesso sono bradi, cioè bradicardie, bradiaritmie o tachiaritmie. E anche in una popolazione giovane queste possono avere un loro significato. Anche questo deve essere un motivo di più per considerare attentamente l'infezione virale come un qualche cosa da cui bisogna ovviamente lontano e possibilmente non ammalarsi anche e soprattutto in questo momento attraverso una vaccinazione. Quanto detto in precedenza non può che avere una logica conclusione nell'invito alla vaccinazione. La storia della medicina ci ha insegnato come moltissime malattie infettive sono state sconfitte dalla, dalla vaccinazione. Noi ci troviamo di fronte a un'infezione un che ha sconvolto tutte le nostre abitudini ma non solo le nostre le abitudini di tutto il mondo quindi è assolutamente prioritario vaccinarsi eh, quanto ci ha insegnato eh, l'influenza spagnola del secolo scorso eh, evidentemente non è bastato l'influenza spagnola del secolo scorso eh, pure in un altro contesto ha impiegato anni per poter realizzare appunto un'immunità di greggio uscita dall'infezione. Oggi oggigiorno questo noi non ce lo possiamo permettere il vaccino rappresenta l'unica arma attuale per sconfiggere l'infezione e non ci sarà solo quella, gli anticorpi monoclonali probabilmente anzi sicuramente rappresenteranno anche per noi un'arma vincente ma in un altro contesto la prevenzione della malattia si attua soltanto con la vaccinazione che deve essere un obiettivo direi di coscienza civile e farla, consigliarla perché solo in questo modo noi possiamo realmente uscire da questo disgraziato e sfortunato del momento.